sta per volare il telefono devo comprarla cover perché è troppo slippery e in più è scarica la fotocamera quindi dov'è la batteria? Il Benvenuti in questo nuovo video, voglio iniziare questo video facendo una breve brevissima <ride> Sappiamo già che non, succede, non sarà mai breve, però vabbè ci provo Non è iniziato male Cioè volevo soltanto dirvi una cosa Che mi è successa ieri, praticamente ieri in palestra Per la prima volta, a quanto pare dopo tantissimo tempo Mi sono fatta un selfie allo specchio Però piano, aspetta, ora contestualizziamo un selfie allo specchio body shot mi spiego un tempo il mio telefono era popolato da miei selfie in palestra allo specchio intero perché io praticamente dopo quasi tutti i miei allenamenti mi facevo la foto di rito fra virgolette però erano foto de del mio fisico cioè io andavo lì e mi facevo una foto del mio corpo e mi ricordo che ci passavo comunque tempo, mi mettevo in pose di qua, di là, di su, di giù come mm, per far vedere a me stessa e agli altri che il mio corpo era così ok? mi sono resa conto ieri quando ho fatto nuovamente questa cosa che io non mi facevo un selfie in questo modo da tantissimo tempo, ma roba del tipo due anni. Cioè un tempo il mio telefono era pieno di miei selfie allo specchio in palestra, ora non ce n'è nemmeno uno, cioè non, non, non ne trovo nessuno, perché effettivamente ah, tra eh, l'ultimo anno e mezzo che eh, a casa non ho specchi da palestra in cui non mi sono mai fatto uno, uno, una foto e anche la mia tendenza a aver smesso di farmi foto del mio fisico tipo body check ha fatto sì che io ora non ne ho più e ve lo dico perché è una cosa che mi ha fatto molto riflettere su tutta l'evoluzione, tutto ciò che è cambiato e mi piace da morire perché spesso mi ritrovo a magari uh, dire determinate cose e poi però uh, agire in modo diverso succede a tutti, fate come dico non come faccio, quante volte ve l'ho detto anch'io per alcune cose E però cioè su questa cosa mi rendo conto che inconsciamente il mio apprezzare sempre di più ciò che il mio corpo è in grado di fare piuttosto che per come appare si è rivisto anche in questa cosa e io... Penso, e il motivo in realtà per cui dico queste cose non è per dire uh brava me, ma eh, è cercarvi di darvi uno strumento per poter, se è la vostra aspirazione ovviamente, eh, ottenere la, un risultato, possiamo chiamarlo, simile, ed è quello di focalizzarvi veramente su quello che potete fare con il vostro corpo in palestra, o quando vi allenate. Da avere una gallery infinita di selfie allo specchio mi sono ritrovata una gallery infinita di video di miei esercizi, video di uh, miei allenamenti, uh, foto mentre faccio qualcosa, non è che non mi sono mai più fatto un selfie allo specchio che il selfie allo specchio deve essere bannato, assolutamente, però ho notato che ho sempre di più questa tendenza a magari farmi la foto mentre faccio una spaccata, mentre eh, faccio stretching, mentre faccio un gesto atletico, mentre faccio qualcosa con il mio corpo. E, um, oppure un selfie allo specchio mentre sono tipo super sudata e come per um, apprezzarmi, possiamo dire, più per ciò che ho fatto che per il risultato estetico e vabbè poi vi potrei anche dire che è un periodo, e ho realizzato che è un periodo in cui davvero non mi guardo più allo specchio una volta avevo la piena cognizione di come apparivano le mie spalle come apparivano i miei fianchi, questo, quest'altro, l'addome scolpito più o meno adesso non ne ho idea perché sarà che in questi ultimi anni mi sembra di aver vissuto senza specchi seppur ne ho uno in camera però cioè quelli in camera in casa cammino vestite, eccetera però d'estate ad esempio tra tutte le case che abbiamo girato non c'erano degli specchi interi non mi, mi trovo sempre di meno a soffermarmi sulle mie immagini allo specchio se non quella del volto magari quando mi trucco e, o per vedere come sono vestita se sono vestito come su uno scarpo uno zoccolo per intenderci e eh, è davvero liberatorio spero con questo video sinceramente di eh, magari instaurarvi questo piccolo pensiero del iniziare a provare a usare meno lo specchio in generale, a prescindere, eh, per trovare un po' più di libertà e spero poi in un futuro di potervi dare qualche altro strumento per poterlo fare in modo un po' più pratico. Lo so, questo per voi magari ora non significa nulla, ma presto avrà un senso. Basta, Io adesso vi lascio al resto di questo video che sono dei tanti frame di eh, piccole cose che ho fatto in queste ultime settimane, non sono stata super eh, focalizzata su registrare una mia giornata, ma ho voluto registrare tante piccole cose, tanti piccoli aggiornamenti, tante piccole novità di ciò che ho trovato, preso. Eh, voglio provare, aggiornamenti di luna, insomma facciamo un mix and match di tante cose, però volevo iniziare questo video con questo breve flusso di coscienza, che è una piccola realizzazione che ho avuto ieri e che devo dire mi ha veramente resa felice. Può sembrare una banalità, ma lo scoprire di farmi sempre meno selfie allo specchio per controllare e far vedere il mio corpo è qualcosa che dato il mio passato, dato tutto il mio percorso, mi, uh, mi fa capire che sto andando nel verso giusto e dicendo questo spero che magari chi si sente troppo legato all'immagine dello specchio e ciò che ne uh, ricava uh, possa magari iniziare a pensare di non guardarlo più <ride> vi lascio il resto del video non sono stata assolutamente veloce nel parlare ma va lo stesso, mi conoscete bene ciao ciao! Vi volevo far vedere questo mio acquisto un po' random, ho comprato a un mercatino e pagato 3 euro questo paio di jeans di Levis, sono troppo piccoli, sono 28-34, cioè non mi entra nemmeno una gamba, però a 3 euro non potevo lasciarmi di sfuggire, quindi ho pensato di prenderli e provare a dargli una seconda vita magari una borsa magari farci un grembiule non lo so magari datemi qua dei consigli su come potrei riutilizzare e eh, dare nuova vita a questi jeans e non capisco perché io mi eh, impegni e pensi di essere brava a creare cose con le mani quando in realtà il mio spirito da manufatturiera o design insomma non è grandissimo quando mi ci metto in realtà poi devo dire che non mi vengono male le cose però cioè, vabbè, sono anche un lavaggio tremendo, secondo me, però vabbè. posso darti un consiglio? Dimmi, guarda, secondo me vengono bellissimo mm -hmm. Se tu gli fai la pettorina allora, tu li prendi mm. e tagli, ok? Con questi fai la pettorina, così del grembiule? Ah, ok. Questi di sopra li metti qua, e questo invece davanti e di dietro, però li devi anche scucire. Su, eh, non c'è su cucitura. Che li sì. devo ricucire qui in mezzo? Allora eh? devi scucirlo il fianco, secondo me. Okay. E allora praticamente li infili, però con il pezzo che hai tagliato li tiri su e diventa un grembiule. Mi spiego? Sì. Con le tasche dove metti la roba, eh? Mm. No? eh, eh. Io usala come fossi tu, Andrea. Non sta a dire che è tua mamma. Usala come fosse una tua idea, Mamma. Tranquilla, ti do i credits <ride> c'è problema. Cioè, no, ma hai capito cosa intendo? Sì, ma... mi è venuta l'idea. Ma scusa, momento. è fare una borsa tipo tagliarla qua No Una qua? borsa non te la metterai mai, mentre a eh. tepetolino in cucina la usi veramente. Ok, allora ci faccio un eh. grembiule. adesso. Grambiule? Cerco di capire. L'idea del grembiule è proprio quella. Se avete usa. un video tutorial per fare un grembiule con un paio di per jeans per avere il taglio. Giusto. devo comprare la forbice da tessuti giù, ce l'hai ce l'hai giù quella che taglia i tessuti no quella che taglia lasciando la smerlatura ah, cioè... si sì, ma c'è proprio una forbice da tessuti non puoi usare la forbice da ed casa. è quella che è giù allora che fa quel tipo bam, bam, bam. Bam. ora mi metterò qualcosa Nella, nel cassetto della nonna vediamo e, e quindi se tu scuci il fianco e qui c'è la cucitura sul fianco eh. guarda, e Luna, cosa hai scoperto? Hai trovato il tuo Cresci pollo così esattamente tutto com'è. Tagli in questo punto o qui o qui adesso qui te lo devi vedere tu. Oh guarda eh, che devi tagliare, non oh mamma, ti... e seguirò un tutorial, non è che mm. adesso lo faccio a caso. Taglio qui ecco. o qui dove c'è il tessuto, mm -hmm. non dove non c'è, capito? Mm. Tutto lì discorso. E ti fa... devi prima misurare da qui a qui quanto hai tu mamma, e tu. dove ti viene. E capito dove ho perso, dove ho perso. Dove ho perso. Vabbè ti li lascio me li fai tu allora? No, no. Ah. ok. E poi come farei tutti i filmati Scusa Ah oh. ecco Cacchio, Ti dovevo insegnare prima Scusa ma qui è sporco eh? ma ecco, no. dei, dei, dei, dei sporchi, Mamma sì. è sempre la mamma Ho no, sì, oh, queste cuffie da anni Sono le uh, Beats Solo 3 Di uh, Beats Yes e eh, io le uso tantissimo per editare a volte anche per allenarmi e infatti si vede perché probabilmente con il sudore le ho sia sporcate che rovinate ora sono arrivate proprio a un punto in cui cadono a pezzi e quindi voglio sostituire i cuscinetti perché le cuffie sono perfette dopo tre anni veramente perfette ho comprato dei cuscinetti nuovi su Amazon ho visto dei tutorial e consigliavano di prendere anche dei, tipo un sottomarchio e uh, sembrano molto simili. Mi sembrano un pochino più sottili, ma adesso vado a sostituirli. oh, it's a little surprising. A little. Why? The numbers are different matters. That's why I caught the eye of some powerful people who weren't cabinish on us. They promised me my land on condition that I drop out of Evers. that's great for you. Can you forget about the promises you made to us? Devo togliere tutta questa colla nera, ma sono venute via perfettamente. se not nothing. That was supposed to be the beginning, not the end. You were If you win, we can have land and our so if I lose we'll have non è la verità, ma magari non è una Direi rimozione perfetta. brava Sono qui per provare a vedere come si fa a fare il sostegno prima di arrivare a casa. Come è possibile? Sono qui? Ho promesso ai miei amici che hanno lavorato all'interno di casa: i miei amici che hanno poisonato e che Olé, molto facile eh, Rimuoverli E mi raccomando Se eh, avete le bizze e volete farlo eh, Rimuovete anche tutta la parte nera Deve rimanere proprio la cuffia così integra E eh, adesso prendo i pad Prima bisogna capire Qual è la direzione dei pad Perché questo ha il buchino Per l'inserimento del caricatore Quindi questo andrà messo così Ci sono anche delle, Dei puntini qua che vanno lì, quindi andrà messo così, inserito nel buchetto e questo così, perfetto. Quindi mi sento molto brava in questa cosa. <ride> ecco le ultime parole famose: c'è proprio l'incastro. Ok, perfetto, si è fatto giusto. Oh. Okay. Okay. Press press press press press. Tada! Ragazzi, come è nuove. Mm -mm. Perfetti sono anche comodi, sembrano uguali agli originali, super consigliati, fantastici. A gennaio di quest'anno vi avevo raccontato che Luna aveva fatto delle analisi del sangue ed era il risultato che doveva cambiare dieta perché aveva dei problemi ai reni, è risultato un'insufficienza renale e quindi ha incominciato a mangiare i croccantini. Io non ero felicissimo, lo sapete, poi in realtà mi sono abituata anche molto grazie al dispenser di cui vi ho già parlato in un altro video. Comunque, recentemente ha rifatto le analisi e la sua insufficienza renale è stranamente rientrata, talmente tanto che... I dottori non sono molto convinti della insufficienza renale cronica, ma probabilmente ha avuto un momento, quando a gennaio l'abbiamo fatto fare le analisi perché la vedevo che beveva troppo, di ah, mo, insufficienza renale acuta, possiamo dire. C'è un problema, ai reni sporadico, magari aveva eh, mangiato una pianta, qualcosa, non si sa. Però questo fatto che ora i valori sono nella norma, non ci torna. Quindi abbiamo deciso di rifare delle analisi tra un paio di mesi ma nel frattempo anche cambiare un pochino la dieta quindi abbiamo fatto un appuntamento con la nutrizionista veterinaria e adesso Luna ha una dieta da seguire e la dieta prevede il ritorno del po' non lo posso dire perché è qua e lei, lei capisce tutto, guardate oddio il sole in faccia vabbè Amore ma se ti dico che torna il pollo Pollo Lo vuoi il pollo? Allora L'ho cotto E vi spiego Praticamente una particolarità Del dispenser di Croccantini È che adesso Luna Va solo da lui a chiedergli cibo E quando viene da noi Non viene più a chiederci cibo Ma ci viene a dare le coccole O i morsini appunto Dimmi, amore, dimmi... Ah, ma che... Ecco, vabbè. Comunque, viene e non ci chiede cibo. A me questa cosa piace particolarmente perché era diventato un po' eh, oppressivo ed ero vittima del mio gatto quando alle 5 del mattino mi incominciava a buttare giù tutti... Eh, su I suppellettili che ho in camera per svegliarmi e dirmi "Ue, umana dammi cibo quindi io ora le metto in una ciotola un pochino di pollo un mezzo cucchiaino di zucca sperando che col pollo le dica ma via, hanno mangiato da dieci anni, da dieci mesi ora me lo mangio e io lo io lascio lo nascondo da qualche parte Na na na na na na Na na na na na Na na non mi ha sentita ragazzi, missione compiuta, missione compiuta Sì, questo è tutto il bordello della mia stanza yeah! Tu ti sei accorta di qualcosa? Eh? No, vero? Nulla, che c'è? Chi? Come? Boh, non saprei È un po' babba, eh, Cioè, 20 minuti che ho la macchina fotografica qua su con quel panciottino! Su! Dai, dai, Luna! Ci metà 20 minuti a fare 5 metri! Vieni qui! Vieni qui! Ehi! Guarda cosa ce l'ha! Là. là! Luna! Ehi! Ma. è proprio figlia mia, eh! Più scema! Luna! Vieni! Fidati di me! Ma tu ti fidi della mamma! Eh? I figli della mamma. Guarda! Cosa c'è qui? Cos'è? Amore! È il pollo! Speriamo si mangi anche la zucca. Darsi di più. Sì, amore, puoi mangiarlo, puoi mangiarlo, vai.